Oggi a casa Mariola facciamo il gatò di patate Ma che bontà, ma che bontà Allora, ingredienti Mozzarella Parmigiano Formaggio Questo qua tagliato a cubetti e asiaco, quest'altro è montasio Mortadella Appena tagliata, fresca, profumata Prosciutto cotto, lo stesso, idem Dite, ma perché? Limone, latte, pan grattato, olio Aspettate Le uova ci vogliono anche le uova e stanno qui due uova, me sono dimenticate. ma poi, le patate le patate già l'ho cotte eccole qua cotte al microonde veloci veloci veloci veloci le ho cotte al massimo della potenza ahhh che calde che so, vediamo un po' vanno giù come il burro al massimo della potenza per circa 15 minuti aggiungendo pochissima acqua un bicchiere d'acqua pieno all'interno di questa ciotola poi andiamo subito a schiacciare le patate calde, calde, calde, fumanti, belle meravigliose, la metà la metto qui qua la buccia, vado così schiaccia patate e tracchete e qui c'ho la buccia, a buccia, via! al gatto, magari se mangiasse il gatto adesso, come fanno i napoletani, lo stemperiamo con un po' di latte così, quindi accendo poco poco il fuoco l'induzione in questo caso Così, papapà, pa, poco poco, basso basso e Così l'amalgamiamo amalgamiamo bene, così. Bello, guardate che bello morbido, così. Lavoratelo un pochetto, così, spengo tutto. Pac! Oh! Il gatto di patate deve essere più roba che patate, più roba che vuol dire? Più, più prosciutto, più, go, più mortadella, più formaggio. Vado così, lo sapete, a casa Mariola deve essere bello abbondante. Parmigiano reggiano incomincio a amalgamare Fuoco spento, eh, mi raccomando Olio extravergine d'oliva Stavolta usiamo Sommariva Liguria Ungo Bene, bene, bene Pangrattato E così, e così, vai Zacchete Mettiamo un po' di sale, qui Assaggiate sempre, perché poi dopo mettiamo l'uovo e con l'uovo non si può assaggiare Vediamo un po' Già buono così, una specialità. Adesso, prosciutto cotto. Allora, prosciutto cotto deve profumare non deve essere una roba dentro al frigo che è rimasta per giorni, giorni, giorni. Eh, ricordate che puzza? Qua la sensazione poi di puzzolente quindi, prosciutto cotto fresco perché quello che mettiamo nella pentola lo troviamo nel piatto. Ricordatelo questo qua. Eh? Arrotolo, così e vado poi taglio così, meraviglioso! E vado a metterlo qua dentro abbondante, abbondante. Allora, giù in campagna si mette, si usa mettere il salame, a me, sinceramente, non mi piace. Io metto la mortadella ah, a casa mia, faccio come fare, va bene? <ride> ok, vado così, mortadella stessa maniera, sigaretta vai taglio sottilmente alla stessa identica maniera e poi vado in questa maniera lo aggiungo che meraviglia ragazzi si deve vedere si deve vedere si sono dei pezzettini, capito, non essere sticoriandoli si devono vedere qui dentro poi montasio metto dentro unisco tutto, poi c'è chi mette la noce moscata io non ci vado matto faccio una cosa che lo stesso come la noce moscata che fa rinfresca, pulisce limone non trattato gratto la buccia senza grattare il bianco, mi raccomando benissimo, vai! poi, mescoliamo poi, i salumi, mettete quello che volete c'è chi piace solo mettere il prosciutto cotto, chi piace il salame, chi piace la mortadella fate come vi pare poi, le uova diamo una battutina incorporo bene l'uovo all'interno del composto, veloce vedete di divertì così <ride> come sto a fare io? allora, così bello, quando, fino a quando non si vede più l'uovo non si vede più il giallo dell'uovo, si è proprio diciamo l'abbiamo fatto assorbire da, da, dalla patata una grattata di pepe ce la mettiamo? eh sì, ce la mettiamo vai lo stesso dei formaggi mettete quello che volete poi vado composto faccio uno strato livello con la paletta morbida poi mozzarella bella strizzata dal latte vedete così sennò vi bagna tutto il gatto invece di soltanto filare bella golosa abbondante copro avete capito perché così c'è proprio la farcia dentro della mozzarella, proprio che si scioglie, vedo? E poi, mi hanno insegnato questa cosa che rigano tutto quanto: zac, zac, zac, zac, zac, zac. zac. Poi, pan grattato così via la crosticina, quella che tutti vogliono. Poi, parmigiano, olio, poi, forno. 180 gradi Basta questi ventilati stati-co, ok? 30 minuti, ci vediamo da 30 minuti e lo assaggeremo, assaggeremo sta bontà Adesso, con, sotto, con le note anzi, di papic cocktail battisti tiriamo fuori il nostro gatto di patate Si sì, è gonfiato, come che? Ro nero Allora a voi, non ci casco stavolta Allora faccio così, guardate guardate qua che meraviglia che meraviglia adesso adesso, due minuti, due minuti proprio lo faccio raffreddare leggermente questo si taglia quando è tutto quanto raffreddato ok, mi raccomando e ma pure la cucchiainata è buon da guardate qua camera boom, di qua, te possino guarda qua, guarda la mozzarella qua, ma che roba è guarda che spettacolo assaggio eh ancora caldo però una bontà assoluta una morbidezza, una freschezza poi questa roba ci ho messo tutta buona mi raccomando, roba fresca e di qualità se lo fate e poi d'inverno una cosa calda a pancia va sempre bene rifatelo, è una bontà, un bacio a tutti mmm, mmm, mmm, mmm, mm, mmm